Vede il logo? Sì. Grande abilità, il gioco degli specchi. Non curva che mi ammazzo. Ha troppa curva, ancora più curva. Questo ammazzo. Ok, pronto. Gioco degli specchi. Incredibile! Non si vede è troppo vicino. <ride> Aspetta, aspetta. il mimo Sì, ma viene tutto tremolante per colpa dell'auto. Oh, ho rotto il vetro con la testa! <ride> I potenti mezzi di San Benedetto del fronte Il vetro che non c'è, sì. <ride> Ah sì, andiamo al cinema a vedere Attacco dei Titani Unico spettacolo dell'unico giorno, dell'unica ora in un cinema a caso Ecco <ride> Il tizio alle mie, alle mie spalle si è appena fatto una mummificazione cerebrale da <ride> Andiamo a vedere attacco dei titani a lucicine, mettiamo tra parentesi buoni sconto di macchia latte Che speriamo che il cinema nostro sia valido ma con il culo che abbiamo noi probabilmente ce li tirano appresso e, e niente, quindi quando entriamo vi facciamo vedere i buoni e vi facciamo vedere il cartellone e vediamo quanti nerd ci sono come a noi che stanno lì ad aspettare perché se no attivano il proiettore solo per noi praticamente e è già capitato, dopo. <ride> Siamo i turisti sciocchi. Ecco. Siamo appena scesi dal pullman. Ci stiamo dirigendo al cinema. Sì, al cinema a piedi perché abbiamo stampato le fermate che per dire le cretinate sul pullman. Ecco. Dice, ma come sarà? Ma che ci arrotano? Non, non ci arrodi signore, ci Dice ma come sarà l'audio? ma magari viene disturbato e poi suonano gli allarmi morte e distruzione la, la gente che ci guarda dice ma questi <ride> sono dei google maps stanno a mappare la città con google maps <ride> ecco come picci poi non entra nell'inquadratura perché va un... ma meglio se non entra la gente si spaventa meno ma che sei Sono abituati qui al un The Shrek, forse fatto. pure più brutto il mio eh, Fiona è Shrek! Fiona eccoci No, no, no! I <ride> nostri video si chiameranno tutti Ad catsum. <ride> sì, perché li facciamo come vengo! Sì, no, non sei preoccupi, signora, autovelox! Ho detto autovelox, il camionista sì. si è cagato sotto proprio, ha rallentato! La gente inizia già a guardarci con dubbio e sospetto. E comunque è scomoda sta cosa. Eh sì, è perché pensate. I nostri potenti mezzi ragazzi, iPhone 4 con fotocamera frontale, quella da mezzo megapixel, facciamo i big money, entriamo nella casta, Beh, o succede qualche altra cosa, tipo vinciamo un milione di euro, ci compriamo la, la camera più, più buona. Comunque, ci stiamo dirigendo molto a piedi a, a cinema. Però sì. Però rosse per te. Oggi andiamo a vedere, come detto prima, l'attacco dei titani. Siamo un po' in ombra, ma meglio così perché fa un caldo bestiale. Andiamo a vedere l'attacco dei titani, doppiato decentemente. Ma dicevano che c'era parti inedite. Bellissimo perché ci sono un'infinità di persone che ci guardano ma di ma questi hanno il cappellino uguale notare GPM friend. C hanno sta cosa ma sono di qualche emittente televisiva invece no due sprovveduti col cellulare qua attraversiamo si signora qua attraversiamo quando cazzo la niente parolaccia in video Ciao. allora pianino. C'è qualcuno che si è messo dietro la fotocamera e ha fatto Ciao L'avete sentito tutti, vero? Non era una presenza spiritica Ok, visuale laterale In laterale c'è il mio naso, non vi spaventate <ride> Comunque, insomma, adesso proviamo Apri quasi tutto il video, diciamo Ah, ah, spiritosa Allora io sono Valentino Detto Vale Cora l'incarnazione vivente del pulcino blu cippi e lei quella rosa <ride> io sono Raffi Raffi Chan e sono una colorista io non so colorare non perché io sia daltonico, tonico eh, ma perché proprio non so colorare da, dall'asilo che faccio i bianchi e neri ah l'aperta campagna cioè per farvi capendo cacchio star cinema nostro eh! attenzione poi sta Marmare quindi sta Valle dei Grani qua Valle degli Orti non sa che il film inizia alle 5 e 10, anche se ha 8 milioni di, di, di minuti di pubblicità, perché UC cinema giustamente decide che ti fa vedere tipo mezz'ora di pubblicità, no? Come se il biglietto ognuno lo pagassi, perché alla fine il problema è quello. Intanto mostriamo panoramica di Porto d'Ascoli. Via del mare. Via del mare di de Porto d'Ascoli. Vedi che il mare c'è, è na via, ma... <ride> ecco, tutto qua, non c'è più il cazzo, è finito, posto. Sapore, guarda, tanto per dimostrare questa normale c'è la Jeep da Parigi Dakar che <ride> guarda che roba Visuale Doom Da gente che guarda in camera, dalle macchine preoccupati Oh no, si, sì, è visto che non ho fatto il tagliando Cose del genere Motociclisti tatuati Cantiere, l'edilizia è in ripresa Abbiamo perso la dirigenza e adesso otto chilometri di deserto No, non dovremmo più arrivare Però non si può attraversare Come non si può attraversare? Perché non si può attraversare? Non vedo le strisce E attraverseremo A senza le strisce Ad Cazzo, Tug Life dun, dun. <ride> Che sei? E qui vi mostriamo la campagna marchigiana Oh, che sei per gli human safari. Sono sogna un'avventura del genere. A piedi da San Benedetto a Porto d'Ascoli, due fermate d'autobus saltate, Arto che Thailandia, i ragni giganti. Ok, dal tasso di intelligenza di questo video, proprio ci mettiamo Peggy meno 35. Peggy Non è, praticamente non è un Peggy, è un Malus di Dungeon and Dragon. E' meno 35 di in intelligenza. E comunque qui una volta era tutta campagna, ma anche adesso è tutta campagna. E siamo sull'orlo della strada. Attraversiamo, se sbagliamo, morte in diretta. Vuoi passare sotto gli alberi? Passiamo sotto gli alberi. Guardate le fresche frasche e le, fresche. e le bellissime fronde. E ora arriva una pigna diretta sullo schermo dell'iPhone e spadiamo il mito che l'iPhone è indistruttibile e poi inizia l'allergia si sì, è vero perché non lo sa quasi nessuno ma io sono terribilmente allergico o almeno non lo ero più da 11 anni a questa parte adesso sì sono tornato alle allergie sono un'arzura alla gola arsura alla gola al cinema <ride> ci stiamo andando infatti beh stoppa un attimo il video lo riprendiamo appena siamo davanti al cinema se non siamo morti nel frattempo a frappo siamo arrivati. Ah sì oggi facciamo la tessera UCI, quella che al mio compleanno mi fa entrare gratis. Ta -da, ta -da, ta -da, sembra viaggio giovani, quello di <ride> <dei> morciarla. Cazzo li guardate tutti gli youtubers? Sì sì li guardiamo tutti i youtubers, veramente no, lei li guarda tutti. Ci siamo? Eccoli. Ah, una statua inquietante ci accoglie all'entrata cinema grigi una statua di grigi, bianchi, ma grigi. E ora. Allora, ora ci siamo. Quanti milioni di persone ci saranno a vedere Attack of the Titan? No no no no no Secondo me non c'è sta nessuno. Visto che non c'estava nessuno, manco a uh, Wolf Children, che voglio dire, gioiello. Ma se c'era nessuna Warchida, un attacco Titan, mi sa che ci lo fanno vedere buio da soli, che fa pure effetto tra parentesi, nel male. Ci stiamo avvicinando, ci stiamo avvicinando, ne famo più. Siamo praticamente distrutti. È stata una sfacchinata micidiale. Siamo Ci siamo, ci siamo. Era ora. e finalmente possiamo farvi vedere cosa siamo venuti a vedere Doraemon che è un film di tutto rispetto eh remake del cazzo di quando ero piccolo io ma lo lo stesso forse ce la facciamo non lo so però sì sì ecco la copertina quella più caotica di tutti ci siamo pa, pa, pa. Ok, abbiamo visto la copertina, possiamo anche tornare a casa adesso. Ok, abbiamo visto la copertina, possiamo anche tornare a casa adesso. Vedremo se i buoni della Miss Macialatte sono validi. Mm -hmm. eh, facciamo vedere i buoni, che strappola i buoni. Quindi se i buoni saranno accettati, il film sarà bellissimo a prescindere, altrimenti... Eccola, altrimenti allora, recensioni negativi, macialatte, si legge? Ok, adesso cosa dovremmo dire a Miss Macialatte? I biglietti a luci non li prendono E il biglietto costa 11 euro a persona Eh beh, d'altro Però ci danno il popcorn gratis Quindi Off of life non siamo i soli, non siamo i soli, c'è altra gente che viene a vederlo. Che sicuramente lo avrà già visto in streaming comunque. Perfetto, noi siamo contro la pirateria, assolutamente. Sala 6, c'è gente, c'è gente, c'è una sala gremita. Due, quattro, sei, otto. una diecina di persone. Vi diremo dopo. Sfortunatissimi, dopo mezz'ora di pubblicità si è rotta la lampada del proiettore. O porta sfiga lei! Poi un segno divino perché non avevamo preso i libretti, quelli che davano in omaggio con le firme dell'autore. Mostrare i libretti, questi qua. E sono andato a prenderli dato che si è rotta la lampada del proiettore. Ora mi domando, ma perché si è rotta dopo mezz'ora di pubblicità? <ride> ok, mi serve una testimonianza, mi testimoni per favore che il film non è andato in onda no, Causa lampada rotta, 13 sale e la nostra sì, c'è cioè, rotta la lampada. La, la, una, una cosa. Oh, mia. Questa va su YouTube, eh. Canale Cip in Friend. Eh? <ride> e niente, cioè, siamo fatti un amico nuovo e, e... e ci siamo presi il libretto a gratis da Titan a, E ce lo guardiamo insieme? Ce lo guardiamo in streaming, guardiamo in, non si dice mai in, streaming. in <ride> streaming. E niente, poi eh, più avanti commentiamo l'amarezza che proviamo. Che faccia da d'amarezza? Guardate le, le, le facce afflitte di. Di chi non ha potuto vedere Attack of Titan, anche i due bambini, che la madre li ha abbandonati qua, li ha lasciati tipo Piccoli, guardate il film, e la mamma torna a prenderli, fra un paio d'ore più o meno E dopo mezz'ora li buttano fuori perché la lampada del cinema mamma mia. è rotta, cioè una cosa agghiacciante, Sono veramente <ride> profondamente disgustato, non da tutta la razza umana ma da, dagli strumenti e i tecnici delle luci cinema e non dico cazzate, uccidina uh, a via alle mie spalle, 13 sale e in tizio allargando le braccia e fa. Ragazzi io la franura la lampada ma la programmazione <ride> non ci sta più. Eh, e so che fa. Beh. Poi si gira ed esce disperato e fa "Conni! Ma da aiutami questi mi menano! <ride> e niente questo è lo, lo sguardo della gorgone di mia moglie eh, che ha guardato, ha guardato, sì, ha guardato no, il proiettore no. e ha fatto no. ma non è che è rotto, crac, crac. Non è, vero. È, non è esploso praticamente, ma, ma l'ha pensato no. e io posso testimoniare, no. l'ha pensato no. No. e niente c'era un, una ragazza vestita crediamo da Attack of Titan che è rimasta quasi tremendamente sconcertata persone che hanno preso il treno per venire qua, il treno, cioè attenzione al balzo, balzo agile della gazzella, oh. e niente, quindi è stata un'esperienza drammatica, Questa cioè è... non abbiamo nessun film da recensirvi, mi dispiace, esatto, io ho trovato la pubblicità alquanto interessante, tra l'altro abbiamo scoperto che esce la, la terza parte conclusiva del Loab di Berserk che non verremo a vedere qui perché o meno si rompa la lampada e poi che abbiamo scoperto ah vabbè c'è anche una abbiamo preso i libretti a gratis sì, quelli sì e, e niente adesso attraversiamo la strada ci proviamo e andiamo verso il lungomare Andiamo verso. è una bella vista ci abbiamo detto, stavo parlando proprio con un ragazzo là fuori, il ragazzo che avete visto in video, gli stavo dicendo ah guarda, San Benedetto c'è un cinema solo. Però che culo, lo vedi che li fanno i fino gli anni. Cioè ci fanno H Attack of the Titan, te rendi conto e lui, sì io cazzo una figata. Era tutto speranzoso, ho detto, a ah, vedi. E invece niente, alla fine le speranze sue e mie sono state massacrate perché.. Oh, voi non dovete sperare. <ride> È che perché chi di speranza vive, disperato muore, e noi siamo disperati. Quindi il primo vlog recensione di CPM in Friend alla è fine è andato a merda proprio perché niente, non c'è il film quindi cazzo ci recensiamo. Recensiamo il lungomare di San Benedetto del Tronto. Recensiamo Egeo Fulton. Il sì, recensiamo Egeo Fulton che abbiamo visto l'altra volta. Eh, passiamo qua o sul lungomare? Passiamo sul lungomare. Oh, questa cosa mi sento tanto come Human Safari. È vero. Rispetto per i capelli lunghi, fratello. Oddio, rispetto <ride> per le macchine che passano via, veloci. E eh, io non ho proprio i capelli fratello, quindi... No. E eh, niente, insomma... Diciamo che... Perché parliamo del Joe Fulton? No? <ride> È l'unico film che abbiamo visto di recente! Sì, quindi vabbè... Bello il Joe Fulton, una figata pazzia! Oh, un bello scorcio del de lungomare, avviciniamoci al parco... Comunque niente, e ci vedrete... La... La, fangaglia. la Fangaglia, ecco, vi mostriamo la Fangaglia! Niente, comunque, su questo canale troverete i video animati ogni tanto, uno ogni morte di Joseph, che <ride> è l'unico Papa dici. che ha abdicato, non, ha, non è. si è licenziato proprio. Ha presentato le lettere, gli hanno mandato il CUD 2008 e gli hanno detto Joseph a casa. E quindi, niente. Eh, video ogni morte di Papa di Cippi. Eh, io farò videocorsi ad cazzum di grafica, di disegno a mano facciamo un po' tutto a cazzo tutto a cazzo praticamente <ride> i disegni a mano saranno per tutti quelli che vogliono approcciarsi al disegno quindi ci saranno videocorsi su come si disegna, si inchiostra, che tipi di penne si usano, come cazzo si usa una food pen, come si ricarica, i vari brush, i vari accessori da ottenere e naturalmente tutto a portata di ZAM. Se ci riusciamo che non ci muore la scatavideo del PC facciamo anche qualche video gameplay di giochi per iPad etc, etc, etc. Sali a cazzo, ma non consigliavamo che mi affuschip in prenda, ma al cazzo. Esatto, ma visto che tanto Fabi fa anche i libri e gli album di figurine, perché no? Proviamoci anche noi. Siamo al tramonto di questa triste giornata in cui la lampada del proiettore delle luci non funzionava. Beh, non, non Beh, solo... Ci siamo fermati per che cosa? Per far vedere i librettini che abbiamo preso e grattugiato. Esatto, eh, sì. Visto che tanto... Avremmo da parlare di Attack of Titan in qualche maniera anche se molti avete già visto la serie quindi i libretti che andranno a 50 euro l'uno su ebay ma non è vero Sì, io ce li metto almeno uno dei due ce lo metto 500 euro su ebay compralo subito 2000 euro Ehm il secondo è il regalo se mi dai duemila euro comunque questa è la copertina di, del libretto di attack of titan dove c'è sta sotto i di... vari sì, sponsor credo a parte yeah. la, la dynit e la nexon, nexon. c'è radio dj spero siano sponsor perché mi devi di che cacchio ci azzecca comunque c'è il copertina qua titolo il film e andiamo ad aprire andiamo ad aprire vediamo il regista che ci ha messo qua c'è il commento del regista che dice la prossima volta porta tua madre e io direi che è molto ironico visto, molto che, ironico, visto, visto che la il... prossima volta dobbiamo portare il proiettore noi da casa visto che funziona no ma è perché nel film la, il protagonista perde sua madre mangiata da, dal gigante, gigante subito dopo poco praticamente Una... lui è Eren dunque ah, sì. lui è Eren guardate carina la firma del regista con la faccetta del titano con alto 60 metri qui c'è la firma no credo che sia del character design Kyoji Asano e eh, amore scusa se non leggo i canci <ride> i canci i canci la... proprio qua dovrebbe, dovrebbe essere del regista eccola Poi, del regista Tetsuro Araki, si chiamava Arakiri. Era un problema, ah, l'umorismo romano. E poi, del, ah, yeah. eh, del mangaka. Sì. a me posso essere, mi sembra sempre la stessa? Sì? eh, sì, Abbastanza simili, se vedi, eh, ci hanno fregato? No. Eh sì, non ho scritto una cazzata, vabbè. Eh, non lo niente, so. Comunque i disegni sono questi: sta lui, lei, l'altro. Poi c'è sta tizio con la faccia antipatica. Dai. Eh, eh, sì, dai, che recensione è, è? È un signor nessuno questo rispetto ai primi tre. E poi c'è appunto l'immagine della sfumacchiata che fa il titano gigante quando compare, che è quello da 60 metri. E c'è la faccina in cima che non so se è messa tipo autografo quello è il mangaka sicuramente credo sì anche io alla fine del volumetto troviamo sul retro le, le programmazioni sì. dei film che non si sa se usci ci fa a vedere <ride> allora il primo è Attack of Titan che giustamente era il 12 eh. o il 13 loro avevano detto che il 13 non c'era il film adesso ce lo mettono per forza perché due persone non si sono fatti rimborsare il biglietto quindi torneranno domani a vederlo e poi c'è mobile suite gundam the origin capitolo 1 che sembra anche molto ben fatto dalle immagini e poi c'è il 7 e l'8 ghost in the shell arise parte 2 e questi erano i librettini che davano al cinema Sì, che tra pensi solo ai primi 100 in ogni cinema adesso noi ci siamo fatti rimborsare il biglietto e <ride> no. abbiamo abbiamo preso i librettini e... E non abbiamo visto il film. E non abbiamo visto il film, ma tanto fra un paio di settimane... Ce ma... lo vedremo così. In, in HD. Stream. <coughs> Una mosca in gola. Eh, e niente, poi dice la pirateria. Cazzarola, Vabbè. uno ci prova ad andare al cinema, cinema, ma poi e, <ride> non ti fanno, non ti fanno vedere il film. Tra l'altro, il biglietto veniva una fortuna. 11 euro. 11 Ucicard che ci è costata un euro. un euro, con un pacchetto di popcorn benvenuto. Che non ci volevano dare. Che non ci volevano dare, proprio uci, eh? Mm. grandiosi. E questo è il pacchetto di popcorn. Questo è il pacchetto di popcorn, meno un centesimo. Pacchetto di popcorn uci. E abbiamo dei eh, buoni per vedere dei film. Ah sì, praticamente euro. ci hanno dato dei buoni per vedere dei film scontati a 5 euro e 900 punti sulla card. Che non ci hanno decurtato. Che non ci hanno decurtato praticamente. Che ce ce... adesso che lo stiamo parlando nel video. Ma tanto questo video <ride> lo vedranno fra secoli e eh. noi avremo già usufruito dei punti. Quindi insomma abbiamo preso 900 punti, due buoni sconto da 5, 5 euro. E il pacchetto popcorn di benvenuto la skin card solo un euro e i libretti Fai vedere la skin card. facciamo vedere la skin card vediamo se si regge c'è anche la sabbia qui oh, oh. si regge da solo eh visto? mania magica veramente <ride> andiamo ad aprire unboxing <ride> questo è l'unboxing del, del portafoglio, portafoglio. <ride> all'interno del portafoglio ci sono oh, la, la skin card eccola qui questa è la skin card luci Cinema fatta adesso Vi ricordo che questa era la recensione dell'Attack of Titans La recensione <ride> dell'incompetenza dell'Uchi eh, Vabbè però la skin card è figa, è plastificata se rom romperà nella prima quello settimana quello che facciamo noi finisce ad cazzum Tutto ad cazzum, quindi, eh, quindi è così e Insomma come potete vedere questo è il lato anche eh. questo è un lato, <ride> insomma ha quattro lati eh. e due facciate <ride> è, è bellissimo, è, è, è anche di cattivo gusto la skin card perché è zebrata gold No, in... è tigrata amore È tigrata in oro pacoraban proprio. <ride> proprio, Che le cose volgari Che adesso usci e pacoraban mi citano proprio una cosa, mi chiedono i danni mm -hmm. Quindi nonostante l'incompetenza dimostrata nel non avere una lampada di ricambio in un multisala da 13 sale Mm? e eh, niente, eh, che, che si può dire, almeno ci hanno ridato subito i soldi il cazzo, prima recensione, primo film da recensire al cazzo, mandata al cazzo, cazzo completamente proprio. però vi, ci siamo presentati, diciamo, adesso ci conoscete, avete, avete visto i nostri volti che io sotto il <ride> meglio che parla lui taglia sempre e comunque lei, anche nella vita reale quindi <ride> meglio che parla lui e niente, quindi adesso... Questo video ad Catsum sarà montato ad Catsum da, da colei che usa il PC. Spero che vi abbia divertito. E se vi piace mettete un like. Guardate e... i nostri video sia di animazione sia di recensioni future. Se non vi è piaciuto spammate negativamente, Commentare. fate gli edites, commentate, dite che siamo dei coglioni. Quello vi pare, vale? tanto ci fate un bordello di pubblicità e noi ne siamo felicissimi. E, e niente. Il saluto ancora non l'abbiamo. Sì, io ho provato qualcosa tipo, non, non mi ricordo più come cazzo va, la è così, così. Lunga vita, Lunga vita e prosperità! prosperità. Non Lunga riuscirò vita. mai a farla sta cosa. Lunga vita. Metal! <ride>